Buongiorno a tutti. Eh, Carlo ha già anticipato eh, il titolo del mio intervento. Eh, mi devo da subito scusare perché visto il tempo a disposizione probabilmente non riuscirò a trattare in maniera adeguata tutti gli argomenti che sono contemplati appunto nel mio intervento. E in prima battuta preferisco concentrarmi sulla prima parte cioè sui, sui patriarchi monumentali di Pero dell'Emilia Romagna che sono la materia anche della quale eh, mi occupo qui in istituto e, e che forse è, è la tematica che meno frequentemente può essere frequentata eh, da, da un esterno da un, una persona che non, non segue direttamente questi lavori competenza dell'istituto sono anche i beni naturali e all'interno dei beni naturali, quindi gli alberi monumentali. Visto il tema di oggi parleremo di peri monumentali visti come elementi del patrimonio naturale e come elementi del paesaggio. Eh, le forme selvatiche di Pero eh, contribuiscono alla determinazione del paesaggio delle aree naturali e seminaturali insieme a tante altre specie, naturalmente nelle loro forme spontanee. Le varietà coltivate eh, hanno condizionato invece il paesaggio eh, rurale in, in tutte le epoche con modalità e forme diverse in funzione naturalmente delle varietà che di volta in volta venivano coltivate. E delle mh, tecniche di coltivazione che si sono molto evolute. Un, un terzo contributo al paesaggio che eh, possiamo riscontrare da, della pianta del Pero eh, è quello del, dell'uso di questa pianta nei giardini. Eh, questa pianta è sempre stata fin dall'antichità una protagonista eh, nei giardini in quanto gode di tante virtù. Eh, il professor San Savini ci ha già fatto vedere eh, la varietà incredibile eh, delle, dei tipi di frutti in funzione delle diverse varietà e ci ha parlato di varietà antiche, quindi sono frutti che erano eh, disponibili, eh, nel, già nel passato. E, la pianta stessa gode eh, di una grande capacità di adattamento, eh, nonché di una grande resistenza alle potature, per cui nei giardini è sempre stato un elemento privilegiato perché era molto facilmente adattabile alle condizioni volute eh, dal giardiniere e poteva anche adattarsi a forme di allevamento eh, originali e strane in funzione appunto delle, delle tecniche di potatura che venivano applicate. E poi eh, la pianta di pero gode di notevoli qualità estetiche a partire dalla fioritura, qui eh, ho riportato un esempio di fiori di pero della varietà coscia, è una fioritura molto precoce eh, e quindi diciamo... Eh, comincia a, a dare una nota di colore ad un ambiente che sta uscendo dal, dal freddo invernale, e, è una fioritura molto delicata e candida che è, è, dà un apporto estetico notevole e così i frutti, io in questo caso ho riportato un frutto della varietà Truvela, ma il professor San Savini ci ha fatto vedere una quantità incredibile di forme e colori e di, possibili per i frutti di pero e così per il fogliame. E non ultima eh, la veste autunnale del pero eh, che eh, acquista nelle diverse varietà delle colorazioni molto belle, variabili dalle tonalità del giallo al rosso. Eh, solo per fare un paio di esempi eh, particolarmente significativi volevo citare eh, la presenza di piante di pero già ricordata nell'Odissea da Omero, eh, che, che parla di piante di pero contenute nei giardini di e Re del Fiaci, ma eh, avvicinandosi un attimo alla nostra epoca, ma rimanendo sempre nella storia, un altro esempio molto importante è quello della presenza di coltivazioni di pero all'interno dei giardini di Versailles all'epoca del Re Sole. E, il Re Sole si sa che il re sole era molto ghiotto di questo frutto, questo è uno dei motivi per cui eh, il giardiniere di corte Jean-Baptiste della Quintinie, di cui qui è rappresentata una statua, eh, aveva selezionato e coltivava nei giardini tante, diverse decine di varietà di pero per offrire eh, al re sole una produzione continua e sempre diversificata in base alla scalarità di maturazione di tutte le varietà coltivate. Eh, e poi no, non bisogna scordarsi anche un altro particolare, il, pero, eh, il frutto del pero in quanto frutto eh, molto deperibile eh, era in passato considerato un, uno status symbol praticamente, era un simbolo di prestigio, di lusso. E, e quindi eh, non poteva non piacere al re sole naturalmente. Eh, tornando un attimo al discorso del paesaggio rurale eh, il professor San ci, ci ha già illustrato eh, come eh, l'avanzare della frutticultura industriale ha cambiato le forme di coltivazione fino eh, a al, diciamo un secolo fa o fino a alla prima parte del secolo scorso eh, i peri come le altre piante da frutto venivano coltivate in situazioni eh, diciamo eh, appunto non industrializzate singole piante di, di diverse varietà mescolate con piante di altre specie con anche piante orticole creavano dei contesti produttivi spesso ad uso domestico o per una produzione eh, finalizzata ad una distribuzione locale quindi di piccole dimensioni. Lo lo sviluppo della frutticoltura industriale, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, ha eh, portato come conseguenza sul paesaggio una progressiva, graduale semplificazione. Eh, sono stati concentrati in uno stesso campo tanti esemplari della stessa specie anzi della stessa varietà, eh, coltivati, disposti in forme geometriche, lungo filari. Questo per esempio è un, ep è un esempio di peretto moderno, eh, ancora più moderno questo esempio di peretto nel quale addirittura eh, vengono utilizzate eh, delle reti a protezione della produzione o contro la grandine o con altri tipi di reti contro, per, per proteggere la produzione da per esempio insetti parassiti, eh, uno degli ultimi è la cimice asiatica, ma nonostante questa eh, spinta eh, diciamo eh, industrializzazione nelle produzioni peraltro credo inevitabile, si sono conservati sul territorio anche alcuni esemplari di pero eh, che eh, ci arrivano da quelle che erano le coltivazioni precedenti a queste modalità di, di coltivazione più moderne e, e sono dei testimoni eh, di, che, di quelle che erano le tradizioni frutticole eh, passate eh, sia perché eh, sono quasi, quasi sempre, sempre direi eh, varietà che non vengono più coltivate che quindi ci raccontano di quella che era la frutticultura del passato sono piante che trovandosi per i più svariati motivi, in situazioni marginali rispetto alle esigenze più recenti di produzione o rispetto a, a, a esigenze di uso del territorio per usi diversi, per esempio residenziali, sono state praticamente abbandonate, quantomeno sotto l'aspetto produttivo, sono state abbandonate e hanno potuto così sopravvivere e, e svilupparsi seguendo eh, in base diciamo alla propensione di crescita della pianta e eh, non più indirizzati da potature spinte per cui queste piante sono cresciute molto, hanno potuto raggiungere anche delle dimensioni ragguardevoli, esistono alcuni esemplari che raggiungono anche i 20 metri di altezza e naturalmente è un'altezza che eh, ha una valenza comunque di monumentalità rispetto alla specie eh, di cui stiamo parlando, un pero non potrà mai raggiungere le altezze eh, massime eh, raggiungibili da un platano, da un pioppo naturalmente perché di la propensione botanica della specie, ma una, un pero che raggiunge 20 metri di altezza eh, è sicuramente un pero da considerare monumentale. Il pero non è di sua natura né eh, eh, gigante eh, né particolarmente longevo, quindi un pero plurisecolare alto 20 metri è sicuramente un albero monumentale questo è un esempio eh, che è di, di un albero, di un pero monumentale presente nel parco di Villa Ghigi della varietà Molinaccio come si diceva una varietà antica questo è un altro esempio di pero secolare si trova a Grizzana Morandi eh, in località Veggio eh, anche in questo caso parliamo di una varietà antica, la pera ossa eh, in, questo, in questa fotografia voi vedete accanto al pero eh, la presenza eh, di un uomo, di una figura umana e nel caso specifico è il proprietario dell'albero che si è gentilmente prestato per la fotografia e se eh, con la fotografia di un albero si vuole dare il senso delle dimensioni dell'albero stesso è molto difficile farlo se non si può inserire nell'inquadratura un qualche riferimento dimensionale conosciuto e quindi da questa foto in poi, nelle foto che proporrò molto spesso sarà presente una figura umana perché dà il senso delle dimensioni maestose eh, dell'albero. Una decina di anni fa circa scusate, una decina di anni fa circa la regione Emilia-Romagna ha promosso eh, una ricerca sul territorio regionale che ha interessato tutte le province, da Rimini fino a Piacenza, alla ricerca dei grandi alberi da frutto. Il risultato di questa ricerca che è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione Patriarchi della Natura in Italia è stato pubblicato in questi due volumi che appunto sono intitolati Patriarchi da frutto dell'Emilia Romagna a partire da questa ricerca eh, io sono andata a cercare, ah, dicevo questa ricerca ha eh, censito eh, gli alberi da frutto, non solamente i peri io sono andata a cercare eh, all'interno di questa pubblicazione i dati eh, relativi ai grandi alberi di pero e ho costruito questa tabella con i dati che ho recuperato appunto da, da quella ricerca, come possiamo vedere sono stati censiti 20 alberi eh, chiamiamoli patriarchi appunto come li ha chiamati la ricerca, eh, peri distribuiti in tutte le province. Le località sono indicate nella colonna a fianco. Ehm, come possiamo vedere sono tutti di varietà antiche. Ehm, ho eh, riportato in tabella le dimensioni degli alberi, sia dell'altezza sia della circonferenza del tronco che viene convenzionalmente misurata a 1,30 m di altezza dal colletto e l'età stimata sono tutti alberi ultracentrali denari, eh, circa metà di questi alberi hanno oltre 200 anni, per 5 di questi si stima, stima un'età anche superiore ai 300 anni. Alcuni di questi alberi, oltre eh, alle caratteristiche che abbiamo fino ad ora eh, elencato, ehm, eh, si sono rivestiti nel tempo anche di ulteriori significati. Per esempio alcuni di essi ehm, sono eh, diciamo, testimoni eh, di eh, devozione religiosa locale. Tra, eh, un esempio è questo albero, il Pero della Bassia di Santa Lucia di Roffeno a Casteldaiano. Questo pero che è alto una ventina di metri, eh, qui ho messo l'auto come elemento dimensionale di riferimento, eh, è stato piantato a ridosso di una bassia. La cui origine risale addirittura avanti a.C. era stata eh, realizzata lungo la via Nonantolana per accogliere i pellegrini. Eh, Un'altra storia, storia di pero legato eh, alla tradizione devozionale eh, locale è quella di un pero che non esiste più, eh, del quale, però volevo raccontarvi la storia, anche se molto velocemente. Eh, è la storia del Piradel o piccolo pero che eh, si narra, fosse presente eh, sulla Via Emilia in località Piratello, che ricorda appunto nel nome questo piccolo pero, eh, eh, nei pressi di Imola sulla Via Emilia, dicevo in località Piratello, vicino al cimitero, eh, dove un tempo esisteva questo pero che ombreggiava un pilastrino che eh, ospitava eh, un'immagine della Madonna, eh, a seguito di un miracolo che si narra sia avvenuto nei pressi di questo pelastrino e di questo pero eh, è stata costruita così eh, narra la storia eh, il, la Basilica Santuario della Beata Vergine del Piratello qualche elemento in più eh, lo di questa storia lo potete trovare nel libro eh, recentemente è stato ricostruito il pilastrino con l'immagine eh, devozionale della Madonna il pilastrino che conteneva l'immagine antica della Madonna all'ombra di questo pelo e eh, a testimonianza del fatto che questa devozione continua ancora in essere, appunto è stato costruito questo pilastrino ed è stata ricostruita anche la situazione eh, che eh, riproduce diciamo, il contesto eh, di questa apparizione miracolosa di cui si narra. E accanto al pilastrino è stato piantato un giovane pero eh, della varietà volpina ed è stato anche riprodotto il pellegrino che ha avuto eh, questa visione. E, ecco, e, quindi molto spesso troviamo alcuni di questi grandi alberi nei pressi di chiese di santuari, li ritroviamo riprodotti per esempio eh, in dipinti eh, a soggetto sacro. E quindi diciamo sono alberi che hanno un carattere di monumentalità ulteriore rispetto a quello che può essere il carattere naturale, biologico e botanico e paesaggistico. Molti di questi alberi sono... No, veramente mi sto sbagliando, alcuni di questi alberi eh, sono oggetto di tutela, eh, sia a livello regionale che a livello nazionale sono state istituite eh, delle tutele eh, per gli alberi monumentali. Eh, in linea generale possiamo verificare come eh, tra tutte le piante che sono state tutelate eh, gli alberi di pero, ma così come tutti gli altri alberi da frutto, sono generalmente poco rappresentati. La la tutela regionale è stata istituita 40 anni fa eh, con la legge regionale 2 del 77 eh, e attualmente sul territorio regionale esistono 550 alberi eh, tutelati. E soltanto due di questi eh, sono peri e ve li mostro. Uno è il pero di Sant'Andrea che si trova eh, nel territorio del comune di Pieve Pelago nel Modenese ed è un albero molto alto sulla ventina di metri, appartiene così dicono i proprietari alla varietà eh, baluccio che era una vecchia varietà diffusa sull'apennino modenese. L'altro per, pero eh, tutelato a livello regionale è il pero che si trova, si trova a Dozza in Molese, nel Bolognese sulle colline, in area rurale, inglobato in una siepe. Questo pero è meno alto del precedente, però ha dimensioni del tronco eh, ragguardevoli, superiori al precedente. L'altro tipo di tutela mh, per gli alberi monumentali è una tutela più recente che è stata istituita a livello nazionale con la legge 10 del 2013 e solo a dicembre del 2017 sono usciti gli elenchi degli alberi monumentali d'Italia. Su tutto il territorio nazionale oltre 3.000 piante sono state tutelate. E di queste, e ritorno allo stesso discorso che vi facevo prima, solo 21 sono peri. E se eh, puntiamo l'obiettivo sulla nostra regione, eh, in regione Emilia-Romagna eh, esistono 104 eh, piante eh, tutelate come monumento nazionale, di queste solamente una è un pero, ed è questo albero, il pero della Santona, eh, così chiamato, che si trova Mamo Cogno è un pero molto alto, anch'esso della varietà baluccio, è un pero ancora molto vitale, e ha eh, anche la caratteristica di avere un valore paesaggistico notevole, guardate in che posizione si trova, su un versante proprio di fronte alla cima più alta dell'Apenino Emiliano, il Monte Cimone. E, ecco, questo è il frutto dell'albero che vi ho appena fatto vedere eh, dicevamo varietà baluccio ho messo un punto interrogativo perché questa indicazione deriva eh, eh, da informazioni della proprietà ma è da verificare naturalmente recentemente stanno arrivando segnalazioni anche di altri alberi eh, monumentali di peri monumentali che fino ad ora non sono stati considerati ai fini della monumentalità eh, e che sono stati segnalati da sia da da studiosi ma anche da appassionati del territorio che eh, eh, diffondono e, e ci mandano segnalazioni eh, su queste alberature veramente pregevoli. Questo è un pero della varietà Santa Maria che si trova eh, in località Bargia a Camugnano, eh, scusate... Questo è un altro pero eh, che si trova sempre nel comune di Camugnani, in località Poranceto, eh, molto vicino a quest'altro pero anch'esso di dimensioni notevoli, sempre la presenza umana ci dà l'idea della maestosità eh, di queste piante. Eh, ecco, eh, Un'ultima cosa che voglio dire sugli alberi monumentali eh, deriva dal fatto che questi alberi a volte si caricano anche di eh, diciamo un significato identitario per le comunità. In se sono in qualche modo protagonisti di eventi o di storie importanti eh, che hanno avuto delle conseguenze sulla sensibilità e, e sull'unità della comunità eh, voglio fare un esempio che parte da lontano ma che arriva sul nostro territorio eh, l'11 settembre del 2001 tutti sapete ci fu l'attentato terroristico alle Torri Gemelle Nel, durante lo sgombero delle macerie eh, fu trovato un albero in condizioni veramente disastrose, comunque con una branca, con una parte di pianta ancora vitale, guarda caso era proprio un pero che era stato eh, piantato nei pressi delle torri gemelle, gemelle negli anni 70. E, il ritrovamento di questa pianta ancora viva naturalmente ha coagulato su di sé eh, i sentimenti di, di tutta una comunità eh, che doveva eh, ri, ripartire e trovare diciamo la forza per credere per il futuro e quindi eh, c'è stata una grande aspettativa di tutta la comunità eh, sul destino di questa pianta che è stata prelevata eh, curata per nove anni in un vivaio e nel 2010 è stata riposizionata ora arriviamo al nostro territorio quest'anno nel 2020 a conclusione delle celebrazioni del 2 agosto eh, Qui a Bologna, un'altra città che ha dovuto subire un attacco terroristico che ha colpito molto tutta la comunità, eh, le celebrazioni si sono concluse con la posa di mora di un piccolo albero di pero che è stato donato eh, dalla città di New York a Bologna eh, proprio in una sorta di... Pseudogemellaggio, non so se vogliamo chiamarlo così, comunque, per in una sorta di condivisione di un, un evento terroristico che ha gravato su tutte le comunità, eh, quella americana e la nostra. Eh, e quindi, diciamo, questo alberello che è stato un piccolo albero che è stato posto a dimora eh, qui a Bologna, e eh, eh, si è caricato di un significato importantissimo, appunto, come eh, diciamo, come elemento identitario per la nostra collettività è stato piantato in un giardino in centro a bologna che eh, già era stato dedicato eh, all'11 settembre eh, ecco io eh, diciamo eh, per quello che riguarda il tema degli alberi monumentali eh, o avrei concluso eh, chiedo alla regia se ho ancora del tempo se ho consumato tutto il tempo che avevo a disposizione eh, per trattare qualche argomento... Uh, ai hai cinque minuti buoni. Va bene, cercherò di fare molto in fretta. Allora, volevo dire che eh, il mio lavoro è questo, gli alberi monumentali e, e il patrimonio naturale. Quando è stato progettato il libro mi è stato chiesto eh, di occuparmi anche dell'immaginario storico, di, di, di scrivere un pezzo anche sull'immaginario storico letterario e sulle tradizioni gastronomiche. Molto onestamente non sono una specialista di queste materie, ma il tema era molto intrigante, molto interessante. Eh, ho accettato con lo spirito di fare una ricerca naturalmente e di riportare come ho fatto nel libro il risultato del mio lavoro di ricerca e sperimentazione su questo tema. Da agronomo non avevo mai considerato le pere sotto un aspetto culturale, in realtà mi si è aperto un mi si è aperto un mondo perché ho scoperto che il, il frutto della pera eh, ha ispirato a tantissimi livelli nell'arte, nella letteratura, l'immaginario umano e naturalmente tutti i risvolti gastronomici che sono, sono palesi sono interessantissimi. Allora, eh, butto qualche pillola, l'ho chiamato anche nel, nel titolo pillole, perché no, no, non posso fare un lavoro organico, non è una materia di cui sono esperta però ho trovato delle cose interessanti che mi piaceva proporre eh, molto velocemente innanzitutto eh, interessante il discorso della forma della pera qui ho riportato una foto della varietà Scipiona la forma della pera eh, è un'entità un po' strana eh, non è regolare intanto abbiamo visto dalla esposizione dei relatori che mi hanno preceduto eh, quante forme diverse colorazioni e forme diverse può eh, assumere il frutto della pera a seconda delle varietà Varietà. E comunque è una forma abbastanza irregolare, asimmetrica, piena di curve e questa forma è stata associata fin dall'antichità al, al corpo femminile per cui il frutto della pera era un frutto sacro eh, fin dagli antichi greci, prima la luna, poi ad era, eh, ad eh, eh, ad Afrodite e, e fino a, a tempi più recenti, ancora nel secolo scorso, in alcune zone eh, eh, la, la pera era ancora associata eh, al genere femminile, per esempio in un cantone dell'Argovia, ho trovato questa notizia, quando nasceva una bambina eh, veniva piantato un albero di pero eh, melo per i bambini ma per le bambine è un albero di pero l'albero di pero e la forma della pera e viene poi frequentemente rappresentata in toponomastica e in araldica qui vado molto velocemente qui è uno stemma di, una, di un comune sempre appunto del cantone dell'Argovia ma anche in Italia abbiamo alcuni esempi, questo è il comune di Pereto nella regione eh, Abruzzo e, e poi in tanti stemmi araldici in tante denominazioni di via località spesso ritorna eh, la denominazione del pero eh, a testimonianza di un passato produttivo importante per quelle zone. Eh, si potrebbero fare tante eh, citazioni eh, qui devo, devo stringere naturalmente vado velocemente, citazioni artistiche ma su questo aspetto la collega che mi seguirà farà un approfondimento molto interessante eh, il frutto della pera viene eh, recuperato in tanti detti e proverbi popolari per rappresentare eh, situazioni dell'esperienza popolare e non eh, sedimentata diciamo negli anni per rappresentare delle situazioni di difficoltà della vita ed eventuali furbi per risolverle e uscirne eh, mi limito ancora a due flash eh, nel Settecento eh, sul piano diciamo del, del consumo del frutto di pera eh, c'era eh, un uso molto di moda che era quello del consumo delle pere da passeggio allora le pere venivano cotte, caramellate, infilate in uno stecco e vendute da un venditore ambulante che era il pera cottaro eh, che faceva Proprio, era proprio specializzato in questa attività e doveva essere una figura molto simile a, a questa che vi, vi sto facendo vedere e, e che è il venditore di mele per cotte e che è un'altra di quelle incisioni eh, di Giuseppe Maria Mitelli eh, tratte dai mestieri di Annibale Carracci che rappresentava appunto eh, i mestieri ambulanti, i mestieri senza bottega eh, uno l'abbiamo già visto è, nella è stato scelto per la copertina del libro e questo era il peracottaro. Eh, Un'altra curiosità è quella del consumo che si faceva eh, sempre nel Settecento della pera limone, che era un'antica varietà bolognese, e questo utilizzo eh, ci viene documentato nella pomona italiana di Gallesio che è già stata citata dal professor Sansavini. Questa pera ha una buccia molto, molto dura. Eh, pigiando al giusto grado di maturazione del frutto, pigiando sulla buccia, eh, la polpa si, si disfava, si lequefaceva e togliendo il picciolo eh, la pera poteva essere praticamente bevuta come un succo, era molto apprezzata. E qui siamo arrivati eh, decisamente al discorso della tradizione gastronomica sul quale volo. Ehm, allora ho attinto, ho fatto una selezione di ricette. Eh, da diversi ricettari sia antichi che, che moderni andando a cercare eh, naturalmente le ricette a base di pere e ho cercato di costruire e proposto nel libro appunto un menu in cui tutte le portate eh, sono rappresentate da ricette a base di pera. Qui abbiamo la, il semplicissimo formaggio con le pere eh, diciamo arricchito esteticamente da qualche mirtile pomodorino per renderlo anche bello. Qui abbiamo addirittura un secondo di carne fatta con le pere il galletto al marsala e pera mora eh, che è un'antica pera eh, che già c'è stata illustrata eh, precedentemente eh, tipica della collina romagnola pere sott'aceto come contorno abbiamo un dolce sono questi ravioli farciti col saburette il Savurette è una mostarda eh, che viene prodotta nell'Appennino reggiano un'antichissima ricetta eh, che richiede un procedimento lunghissimo 26 ore di cottura che è stata recuperata da un consorzio locale e che viene riproposta sul mercato. Questa è una preparazione eh, di pera volpina cotta nel vino con le spezie come già è stato anticipato in una precedente relazione, preparata per essere conservata e consumata durante l'inverno e chiudo la mia relazione con questa immagine di distillati di pera William eh, prodotti in varie zone non solo italiane in Italia abbiamo questo prodotto tipico prodotto a Tramini in provincia di Bolzano con la pera in bottiglia. Mi scuso del tempo forse per il quale ho sforato e vi ringrazio tanto per l'attenzione.